dalla dottoressa Francesca Maria Montemagno, founder and CEO di Smartiv, Carlo Rinaldi, CEO di Glicon e Federica Pasini, CEO and co-founder di Hacking Talents, società Benefit. Prego, accomodatevi pure. Bene, allora, anche questa, insomma, è una tavola rotonda dal titolo impegnativo: e eh, transformation, le sfide per i professionisti delle risorse umane e abbiamo detto che questo è un periodo particolarmente sfidante per chi, per chi opera in, in questo settore. Tra le sfide che abbiamo individuato ci sono naturalmente quelle della attraction e della retention, cioè della capacità di attrarre ma anche di trattenere i talenti, e talento sarà sicuramente una delle parole chiave di questa tavola rotonda. Ma per far emergere il talento delle persone che lavorano all'interno delle organizzazioni, un fattore abilitante è assolutamente il digitale anche questa ecco la teniamo come parola chiave abbiamo parlato tantissimo di eh, trasformazione tecnologica di trasformazione digitale anche se ormai eh, dobbiamo un po' allargare il campo lo faremo anche eh, con il dottor Rinaldi al grande tema dell'intelligenza artificiale è una vera e propria rivoluzione quella che ci aspetta destinata a trasformare per sempre le dinamiche del, del mondo del lavoro ma ecco, prima di arrivare appunto al ruolo dell'intelligenza artificiale, all'utilizzo anche consapevole dell'intelligenza artificiale nel mondo HR, partiamo ecco, dalla, proprio dalla componente del digitale come sostegno, come aiuto e al cambiamento e all'acquisizione di nuove conoscenze e lo facciamo con la dottoressa ehm, eh, Francesca Maria Montemagno che è CEO e co-founder di Smartiv, che è una full service company che si occupa proprio di supportare le persone nel loro percorso verso il cambiamento, ma inoltre anche si occupa di orientare le persone verso il digitale, a pensare digitale per poi agire digitale. E una parola chiave da cui dobbiamo partire è quella della misurazione, il misurare. Ed è una parola che noi di solito siamo portati ad associare insomma, a qualcosa eh, di tecnico, di quasi scientifico. E invece Smartiv eh, fa un discorso un po' diciamo, originale, cioè la applica proprio alle persone, ai laboratori. Ecco. Ci vuole spiegare innanzitutto in cosa consiste la misurazione e perché è importante misurare. Sì, eh, innanzitutto buongiorno, piacevole ritrovarsi qui sia con Carlo che con eh, Federica, visto che sono percorsi che si incrociano e tornano a incrociarsi. Eh, la misurazione, sì, per noi Smartive è un chiodo fisso, nel senso per noi è fondamentale eh, sostenere e supportare la trasformazione digitale misurando ciò che facciamo e ciò che produciamo attraverso il nostro intervento all'interno delle organizzazioni. Per noi eh, partiamo dal presupposto che la misurazione è, nella storia dell'essere umano, un fattore cruciale, nel senso che se guardiamo a quella che è l'evoluzione del mondo animale e vegetale, passa attraverso delle misurazioni. C'è un saggio del professor Martin che eh, ci illustra le sette misurazioni del mondo, eh, partendo dal secondo, quindi il tempo, eh, lo spazio eh, fino ad arrivare alla, al capitolo sulla candela no? Quindi, e fondamentalmente per noi la misurazione è una vera e propria lingua franca, è quella lingua che a prescindere dai background, dalle industrie, da tutte le caratterizzazioni che possiamo sentire addosso a quella che eh, ciascuno per la propria organizzazione la vede come unica eh, e, e irripetibile, fondamentalmente è questa lingua franca che ci permette di capire quanto è distante la nostra organizzazione dall'essere a prova di futuro. Ed è per questo motivo che applichiamo il concetto di misurazione alle persone, quindi come momento di consapevolezza, e lo poniamo alla base non solo della nostra metodologia a supporto del cambiamento, quindi attualizzando i principi e gli approcci di change management, ma eh, lo facciamo anche attraverso quello che è il nostro tool di People Analytics. Ecco, eh, la misurazione appunto insomma, nasce con l'uomo, possiamo dire così, ha una radice veramente lontana come ha, ha sottolineato, ma eh, voglio far intervenire subito anche la dottoressa Pasini per chiederle, si può misurare anche il talento? Perché visto insomma, che la sua organizzazione si chiama Hacking Talents e mi piace molto il claim che compare proprio no, in apertura, in landing page, cioè hacker il, il, il talento delle tue persone, ma come si fa a misurare quali strumenti hanno a disposizione le aziende per misurare il talento e quindi il potenziale all'interno delle organizzazioni ecco infatti Hacking Talents è una piattaforma digitale che vuole fare questo, vuol far emergere dalle persone proprio, i propri talenti eh, tant'è che abbiamo chiamato Hacking Talents che tecnicamente in inglese non è esattamente diciamo, abbiamo creato anche questo sistema e eh, misurando per le aziende l'impatto di quanto il potenziale delle persone possa fare nella produttività aziendale non è, eh, diciamo che attorno al concetto di talento c'è un eh, diciamo ci sono tantissimi punti di vista diversi noi siamo partiti io sono stata talento come è così definito in due multinazionali e mi sono resa conto che tanti strumenti che mi venivano dati durante, diciamo, durante questi percorsi erano strumenti che in realtà avrebbero fatto bene a tutta la popolazione aziendale, tanto più ai colleghi che magari non erano lì in quel pool di persone e quindi ho portato questa, diciamo, questi strumenti in maniera allargata facendo leva proprio sulla tecnologia. Ma come si misura, eh, misura l'impatto della messa a terra di questi talenti? Secondo me si deve misurare con la produttività aziendale. Cioè oggi in Italia abbiamo un problema enorme, secondo me, di costruzione di valore in maniera uh, sistemica, no? ne parlavamo prima, non, non siamo abituati a misurare, ma non siamo neanche abituati a lavorare sul processo e uh, creare dei processi per cui si tira fuori dalle persone sia quello che è il proprio impatto uh, su di sé, che quello che è il proprio impatto nella loro diciamo, società, allenando secondo i nostri strumenti quelle che sono intelligenza emotiva e sociale, ecco che allora vengono fuori insights, trend e può arrivare a un impatto che può arrivare a impattare il, la produttività. Ecco, questo, ecco, Potremmo definire il digitale proprio come uno strumento che abilita, che aiuta insomma, ad abilitare il talento e eh, chiedo al dottor Rinaldi se possiamo fare lo stesso discorso anche per l'intelligenza artificiale e le chiedo, eh, cioè, mi spiego insomma, di, di, il perché di questa domanda nel senso che eh, in, sull'intelligenza artificiale ovviamente si è scatenato un grande dibattito ormai dal, dal novembre del 2022, da quando la famosa chat GPT che è entrata insomma, agli onori della cronaca è entrata nella nostra eh, quotidianità e quindi si è scatenato il dibattito proprio su non solo le opportunità ma anche i rischi dell'intelligenza artificiale, sul problema dell'automazione del lavoro e via discorrendo e quindi ecco le chiedo se l'intelligenza artificiale è un nemico o un amico delle risorse umane eh, della HR transformation e come si evidenzia tutto questo poi nella pratica. Allora, grazie per la domanda, come dicono gli americani, e anche dell'invito, ringrazio le fonti, Manuele e Valentina per aver orchestrato questa eh, tavola rotonda e arrivando qui e poi ascoltando gli interventi mi sono detto eh, mi piacerebbe come dire, che ognuno di noi uscisse da questo evento diverso da come è entrato, perché normalmente negli eventi ognuno di noi porta quello che ha da dire e se ne va con quello che ha detto. Quindi se da qui nascono ulteriori domande è proprio, come dire, il canale no? per, per farle fluire. La trasformazione nell'ambito HR e nell'ambito del talento, come dicevano le colleghe prima, è, eh, è in atto e non è una cosa recente. Eh, novembre 2022, lo citavi, eh, c'è stato questo boom, soprattutto sulla parte di Generative Pre-Training Model, quindi GPT. Noi in Glicon li usiamo da, da un po' di tempo, sapete che GPT è arrivata alla quarta versione, eh, GPT 4, ma già nel GPT 3 e GPT 2.5 eh, si riusciva diciamo, a generare del testo eh, scritto in maniera diciamo, intelligente, eh, dando pochi input al prompt alla macchina. Allora, la tua domanda è molto ampia, provo a, a dividerla in due elementi. Allora, la prima, eh, a me piace parlare di alleanza con la tecnologia cioè, e anche di armonia tecnologica. Pensate un po', eh, se io vi dico la parola armonia, la, la prima cosa che vi viene in mente, probabilmente, non lo so, io sono musicista, oltre che essere ingegnere, mi viene in mente l'armonia musicale. A qualcuno che, non lo so, piace cucinare l'armonia nei piatti, eh, a qualcuno l'armonia negli ambienti di lavoro, però difficilmente associamo la parola armonia alla tecnologia. Ecco, se si è parlato tanto di democratizzazione delle, delle AI, quindi di democratizzarla fra in modo che sia nei flussi e nei processi, come si diceva prima, ma si parla ancora troppo poco di come renderla armonica. Che cosa voglio dire? Noi ci siamo fatti questa domanda in Glicon, eh, non tanto per dire... Mettiamo il tick in a box sul tema delle AI, delle reti neurali, del machine learning, del deep learning, eccetera, perché sono tutte parole bellissime ma poi devono essere utili. Ma cerchiamo di identificare quali possono essere dei casi d'uso dove le persone e nello specifico gli HR eh, hanno delle attività ripetitive. La primo, il primo pezzo è stato quello di generare contenuto, quindi la job description, c'è stato un HR che ha detto io ci metto tre giorni ogni volta per riscriverla o la copio da quelle prima e quindi abbiamo detto creiamo un prompt per la job description, poi per il feedback perché la tecnologia deve rendere personale questa, questa alleanza ma oggi eh, posso dire che la cosa più interessante, se ne se parlava prima, non è tanto generare contenuto con l'artificial intelligence ma analizzarlo. Fare in modo, e poi magari ci lo tocchiamo questo tema, fare in modo che la macchina faccia il meglio che la macchina può fare. L'essere umano non può analizzare grandi capacità di dati in poco tempo, la macchina sì. Quindi prendiamo il meglio da questa armonia, prendiamo il meglio dalle macchine, prendiamo il meglio dall'essere umano. Ecco, no, eh, lei mette sul, sul tavolo insomma, una, un obiettivo anche molto importante, quello di creare una relazione appunto, armonica tra il fattore tecnologico e il fattore umano. Un fattore tecnologico, e qui torno eh, dalla dottoressa Montemagno, che deve avere naturalmente anche un riflesso pratico poi no, eh, sulla, sulle attività, e eh, in particolar modo ecco, il riflesso della misurazione, perché eh, abbiamo visto, e poi avremo anche dei dati da condividere con. Con il nostro pubblico ecco che il misurare le competenze digitali, il misurare anche la propensione al cambiamento, la flessibilità di ogni lavoratore naturalmente ci, ci permette di mappare poi l'organizzazione. Ma questo è solo un primo step perché ci deve essere poi ecco dalla consapevolezza data driven anche uno step successivo. Come si traduce ecco, tutto questo? Sì, insieme alla consapevolezza dobbiamo avere il coraggio dello step successivo, eh, uno step che deve anche essere capace di aiutare le persone a fare la differenza. Come si diceva prima nei due panel che ci hanno preceduto, bisogna aiutare le persone a sviluppare eh, consapevolezza, a orientarsi in quelli che sono gli obiettivi dell'organizzazione e allo stesso tempo attraverso questo contributo alimentare anche quel senso di appartenenza vero che fa sì che poi gli obiettivi delle organizzazioni vengano raggiunti grazie al contributo. Grazie Grazie a quello che a me piace chiamare un esercizio di intelligenza collettiva. Uh, nel primissimo panel una delle partecipanti diceva non c'è un leader che basta, un leader o una leader, iniziamo anche magari a declinarlo così aiutiamo anche le più giovani a identificarsi con dei percorsi, fondamentalmente no, non c'è... Un individuo che può bastare a se stesso o che può essere sufficiente a raggiungere con le proprie competenze. Quindi, abbiamo bisogno, innanzitutto, di avere non solo un modello di competenze, cosa assolutamente comune nelle, nelle organizzazioni più strutturate abbiamo bisogno anche di avere a disposizione una skill matrix operativa quella che ci permette di capire se effettivamente rispetto ai desiderati effettivamente abbiamo quelle competenze abbiamo quelle attitudini per poter incidere positivamente sui processi che richiamava prima eh, Federica non basta disporre dei talenti anche perché la grande notizia, lo sappiamo tutti, nel momento in cui il talento capisce che non c'è spazio per contribuire e non c'è spazio per la propria crescita, se ne va, trova altre strade, inizia eh, a sfogliare le proposte di lavoro o addirittura eh, sempre più spesso cerca di mettere a punto dei progetti che diventano start-up, perché sappiamo perfettamente che molti talenti fuoriescono proprio come ha fatto Federica pensando a nuove progettualità. Quindi è importante... Uh, mettere le basi per la skill matrix, è importante rispondere, la, uh, utilizzare la smart map come alcuni dei nostri partecipanti hanno fatto nella versione demo, significa ascoltare le proprie persone, permettere di esprimere e, e di avere anche un feedback rispetto a quelle che sono le competenze verticali per svolgere il proprio uh, lavoro all'interno dell'organizzazione, significa anche prendere coscienza di quanto ci relazioniamo, quanto ci confrontiamo col cambiamento e quindi dobbiamo rispondere con dei journey, dobbiamo rispondere con delle iniziative che non solo vanno a colmare eventuali gap di competenze, ma soprattutto, ed è la cosa più importante, permettono collaborazione. Eh, trasversale tra le funzioni tra le persone permettono comunicazione permettono di mettere in, in diciamo in circolo tutta quella conoscenza che a volte rimane negli angolini delle, dei diversi silos aziendali quindi abbiamo bisogno di fare questo perché ecco, a proposito eh, di misurazione dei dati che ci arrivano dalla misurazione alcuni possono essere sorprendenti perché magari ecco, si evidenziano delle dote delle qualità dei talenti eh, di un lavoratore inespressi o che lui stesso non sapeva di possedere e quindi ecco magari quel lavoratore potrebbe rientrare in un altro team di lavoro o avere una funzione diciamo diversa all'interno della stessa organizzazione ecco quindi vi chiedo a partire sempre dalla dottoressa Montemagno se il concetto di flessibilità ormai lo dobbiamo applicare anche a ruolo che noi abbiamo nella nostra azienda. Flessibilità e agilità. Uh, C'è un blog, un sub-stack, che mi piace ogni tanto andare a, a frequentare, e il titolo, ed è, sono stata attirata dal titolo in realtà, perché dice The future does not fit to the past containers. Quindi uh, non possiamo pensare uh, di progettare e di immaginare il futuro se continuiamo ad applicare quelli che l'autore chiama container, eh, nel vero senso della parola, del passato. E quindi non possiamo pensare di eh, prepararci e far sì che la nostra organizzazione sia pronta ad agire per il futuro, non nel futuro, perché il tema è che noi oggi costruiamo gli obiettivi di domani, non è una questione di prepararci, è una questione di agire, di far sì che i nostri processi, le nostre persone, le nostre procedure siano in linea con e permettano, abilitino questo tipo di trasformazione. Quindi essenzialmente abbiamo bisogno di guardare all'organizzazione come ad un organismo e quindi eh, sì, grazie alla misurazione ogni tanto scopriamo che le nostre persone indipendentemente dal proprio ruolo e anche indipendente dai nostri piani di formazione aziendali coltivano degli interessi o sviluppano delle capacità per questioni di esperienze personali, per questioni anche semplicemente di curiosità. Allora, abbiamo questo capitale nel capitale che non utilizziamo e che non mettiamo a punto quanto, quanto serve. Siamo un universo infinito, possiamo dire, di capacità, di potenzialità, di talento, tanto che all'interno della stessa azienda possiamo ricoprire mansioni e ruoli differenti oppure intraprendere nel corso della nostra esistenza diverse carriere, proprio perché abbiamo diversi talenti e diverse potenzialità. Ecco, eh, Federica, un commento ulteriore sulla flessibilità applicata al concetto di talento. Allora, diciamo che sono due componenti no, in, questa, in questa grande verità, una è la persona, il singolo, e l'altra è il contesto in cui vive. No? Da esseri umani eh, abbiamo in, tutta, in tutte le nostre dimensioni questa duplice verità, quindi lavorare come singoli su quelle che sono le nostre percezioni, le nostre credenze, il nostro modo di agire, il nostro mindset da un lato e lavorare sul contesto in un secondo luogo sono due cose che le organizzazioni devono fare per liberare flessibilità e agilità nel senso che non possiamo pensare che l'1, 2, 3, 5% della nostra popolazione evolva senza che poi il contesto segua e eh, viceversa no, non si può pensare di fare quel famoso change management no? che spesso cioè strategie infinite, slide incredibili e poi però non si casca nell'andare a aiutare le persone ad accettare questo cambiamento o ad abbracciarlo meglio. E, in questo senso noi abbiamo sviluppato una, una soluzione digitale che fa proprio questo che va a lavorare con la persona nel capire come funziona la, il proprio modo di decidere di affrontare la quotidianità partendo da facciamo un assessment di intelligenza emotiva quindi partendo in maniera diciamo empowering da quelli che sono i superpoteri che la persona già ha in tasca, no? Quali sono gli assi nella manica che tu magari non sai di avere che però ti, ai, ti possono aiutare a evolvere in quella direzione e dall'altra ti aiutiamo con persone con quindi coach esperti di comunicazione proprio a lavorare su di te sulla tua percezione. Dall'altra parte ti facciamo incontrare in maniera sistematica dei colleghi con cui mh, stringere una relazione innanzitutto e abbattere quei famosi silos di cui spesso si parla a volte, non si parla neanche però, che eh, non permettono quello scambio umano che poi ci permette di crescere, di migliorare, di imparare, di conoscere l'organizzazione e anche di vedere cosa si può fare nell'organizzazione perché spesso uno, soprattutto in aziende medio-grandi, non può neanche immaginarsi quanti tipo, tipi di lavoro può fare, quanti tipi di competenze può imparare se non avendo un esempio davanti. Uh, poi a questo tema si collega tantissimo anche appunto il tema della, della diversity and inclusion, gender, age e così via perché spesso oggi c'è un cap sì per le donne ma anche tantissimo per i giovani nel far vedere loro, dare loro un'esperienza diretta per capire cosa possono fare domani e più teniamo questo cap basso, meno avremo un paese, io diciamo, mi batto per questa cosa della, della produttività, soprattutto eh, italiana, eh, che possa essere competitivo e possa essere up to date nella, nella continuità insomma. Abbiamo detto che talento sarebbe stata un po' la parola chiave di questa tavola rotonda, supportato appunto dal, dal digitale. Eh, e... Voglio chiedere qua al dottor Rinaldi, proprio siamo entrati no, nella cosiddetta fase della talent intelligence ed è una fase che arriva dopo una successiva insomma, serie di momenti, abbiamo, li abbiamo individuati un po' anzi li ha individuati lei in un suo articolo e mi sono segnata eh, queste fasi anche perché in brevissimo tempo nell'arco di dieci anni ne abbiamo attraversate e superate davvero tante, abbiamo passato la gamification, all'experience nel 2018, people analytics e ora appunto siamo eh, proprio arrivati alla fase della talent intelligence, ma questo nel concreto che cosa significa e quali sono ecco, le strategie che supportano questa nuova fase del, del, del mercato, del contesto lavorativo? Sì, mentre ascoltavo eh, pensavo a questa frase che il talento è mobile, cioè si diceva la donna è mobile, è una famosissima opera, ma il talento è mobile, cioè il talento si muove. Il talento si muove come ci muoviamo noi consumatori, eh, quindi avere intelligenza sul talento, quindi non soltanto artificiale ma anche relazionale, eh, è fondamentale oggi. Gartner parla di questo fenomeno, non so se alcuni di voi l'hanno intercettato, della total experience, si parlava prima di contesto, effettivamente... Siamo darwiniani, quindi eh, diciamo Charles Darwin già eh, un po' di anni fa aveva individuato questa, questa cosa del, della relazione dell'essere umano, dell'organismo, eh, come diceva prima eh, nell'intervento, in relazione al resto. Ecco che eh, avere intelligenza sul talento significa eh, in, per noi in Glicon parlare di oro, cioè fare in modo che possa venire fuori l'oro di ogni singola persona, di ogni singolo essere umano. In che modo? Mi piaceva molto prima eh, l'intervento dove si parlava di leadership e di cura, eh, perché molto spesso si parla di un aspetto di una persona che è che cosa sai fare. Questo è uno degli ambiti: è l'ambito della competenza, o mi piacerebbe parlare di conoscenza, perché la competenza è qualcosa magari di finito, la conoscenza ha un'attitudine a, con a conoscere eh, e ad esplorare. L'altro ambito è quella della motivazione. Simon Sinek dice perché fai le cose, perché ti svegli e, la mattina, e, hai lasciato questo mondo migliore di come l'hai trovato? Mi, mi chiedo io tutte le, diciamo, le mattine, e, insomma è una grande domanda. E, e poi la terza componente è quella delle relazioni, cioè fare in modo che nella cosiddetta talent intelligence ci sia un'analisi, uh, un una misurazione, un approfondimento dell'essere umano pensato proprio a 360 gradi che cosa sai fare, che cosa ti motiva a fare di più e come lavori meglio, cioè quindi tutto l'ambito delle relazioni, in un contesto dove ognuno di noi, sì, siamo individui, quindi indivisibili, ma siamo come dire connessi, quindi un candidato, una candidata, un collega, non mi piace chiamarli dipendenti perché mi dà l'idea di qualcuno che dipende da qualcosa, pensare di dipendere dal lavoro, prima c'era qui Paolo Iacci, non so se è ancora qui, ne parlavamo anche con... Galimberti, dipendere dal lavoro non è una grandissima no, metafora, però che sia una, un candidato, un, un, un collega appunto, che lavora in un'organizzazione, è fondamentale pensarlo come in modo totale, perché questa persona poi scriverà su, sul web dell'esperienza di candidatura che ha avuto, scriverà di come viene trattato in, trattata in azienda. Quindi eh, avere attenzione a questi temi significa aver cura, come si diceva prima, ma soprattutto fare un ascolto continuo. Perché se ascolto una persona solo in un momento in cui fa una candidatura, fa l'onboarding, fa un processo, mi perdo tutta la sua, diciamo, total experience chiarissimo, ecco io vorrei tornare un attimo su una, un concetto che ha espresso proprio nel suo intervento dottor Rinaldi, cioè sul fatto che non sappiamo esattamente che cosa possiamo dare all'organizzazione in cui siamo inseriti se non conosciamo noi stessi alla fin fine se non sappiamo ecco, quale potenziale ci caratterizza, qual è, eh, qual è il, eh, il talento proprio che, che, che è iscritto nei nostri geni e che dobbiamo cercare di esprimere ogni giorno e ecco per cercare di capire un pochettino più di noi, no? di, di come siamo fatti, eh, di quale potenzialità abbiamo, ma anche di quale invece mancanze, eh, perché sono anche le mancanze che ci caratterizzano, abbiamo detto che la misurazione ci viene incontro, ci fa scoprire un po' meglio il nostro profilo e eh, dottoressa Montemaglio le volevo chiedere proprio, ecco, visto che abbiamo chiesto ai nostri partecipanti di misurarsi, qualche evidenza numerica, eh, proprio su due concetti fondamentalmente, l'apertura al cambiamento e le competenze digitali io innanzitutto ecco le devo confessare l'ho fatto anch'io eh, il test e sono stata sorpresa diciamo un pochino negativamente per quanto riguarda le competenze digitali lì c'è un po di resistenza al cambiamento forse sarà la cultura classica che mi impedisce ecco di, di avvicinarmi al mondo digitale con una totale apertura e eh, però volevo sapere ovviamente oltre alla scheda personale quali sono i numeri che sono emersi dal la rilevazione, visto che ha interessato anche il pubblico qui in sala? Sì, abbiamo lanciato l'idea di, di far testare quello che è lo strumento Smartive Map e abbiamo avuto 26 risposte, tra cui la, la sua. Però voglio subito sincerarla. Si è prestata a questo esperimento che era pensato per un pubblico decisamente ciarra, quindi con una conoscenza dell'area e delle dinamiche più corporate. Quindi, probabilmente c'erano alcune domande sulle competenze digitali che potevano sfuggire a quella che è la sua specializzazione e magari eh, è questo un po' il motivo del risultato che l'ha sorpresa negativamente. Quindi eh, in generale, come dicevamo, 26 risposte, tra queste 26 risposte abbiamo una maggioranza di profili LAI, la Smartive Map dà luogo a 5 profilazioni. Uh, tenendo presente quello che è l'incrocio tra la dimensione della competenza e la dimensione dell'openness to change, dell'apertura al cambiamento. La dimensione delle competenze giusto per darvi un'idea a cosa avete risposto, è basata sul modello delle competenze a livello europeo, il DigComp, adattato ad uso corporate e quindi le domande poste vengono sviluppate anche in collaborazione con quelli che sono i manager più illuminati che hanno già eh, affrontato nel loro percorso alcune sfide, alcune trasformazioni e, e, e invece l'apertura è basata su quella che è la letteratura scientifica quindi gli alleati che è il profilo che prevale tra, gli, tra i rispondenti l'81% di voi è alleato, eh, significa che ha apertura, ha uno slancio e forse l'essere qui a parlare di HR transformation lo conferma, e dall'altra però ha bisogno di rodare quelle che sono le competenze richieste oggi a, a chi fa eh, risorse, a chi si occupa di persone, sono competenze differenti da quelle che semplicemente venivano chieste qualche anno fa parliamo dei dati, della confidenza, della familiarità, non solo con il dato, ma anche con gli strumenti menzionati da Federica, da Carlo, da me oggi. Eh, quindi 81% di alleati, poi abbiamo un 4% di believer, quindi vuol dire che abbiamo tra noi chi già questa trasformazione l'ha eh, iniziata ad abbracciare e quindi ha diciamo, eh, affinato quelle che sono delle competenze digitali e eh, anche esercitato e, e quindi allenato la capacità di cambiare e trasformare all'interno della trasformazione. Abbiamo anche qualche resister perché tra le risposte abbiamo una piccola percentuale di chi, insomma, questa trasformazione ancora non la vede di buon occhio e quindi tende in qualche modo a dire Aspetto un attimo, vediamo che cosa succede. Quindi questi sono i dati che abbiamo raccolto. Ovviamente un campione limitato e anche eh, diciamo, ciò che abbiamo fornito ai nostri partecipanti era un qualcosa ad hoc per un pubblico char. Ecco, ma questo mi consente uno spunto ulteriore, perché è vero che ci sono tutti gli strumenti ormai a disposizione per conoscerci e migliorare. Però è vero che dall'altra parte dobbiamo metterci del nostro, no? Perché se non c'è un'apertura al cambiamento, alla trasformazione, ad abbracciare quello che sarà il mondo del lavoro nel futuro, non c'è tecnologia, non c'è digitale, non c'è intelligenza artificiale che tenga. E quindi ecco, una domanda questa che rivolgo a tutti e tre i miei speaker. Un consiglio che dareste ecco, per essere un migliore human at work, utilizzo questa espressione tratta dall'inglese, visto che non, non dobbiamo parlare di, di dipendenti, ma di persone all'interno di un contesto lavorativo. Dottor Rinaldi, inizio da lei. Allora, il consiglio a chi lo diamo? A noi stessi? A, a, chi, a chiunque diciamo, è nell'organizzazione? O come dire, a, chi ci diciamo, a chi incontriamo? Eh, a chi... Chi è lo human networker? Nella, nella a tua... noi stessi. A no, noi stessi, esatto. E allora, um, mi piace molto uh, questa domanda perché si collega al tema della relazione, cioè noi siamo esseri umani e dobbiamo essere in relazione. Io il consiglio che do a me stesso e al, al, al mio bambino interiore è quello di avere una... sempre diciamo sviluppare, ecco, di nutrire una capacità all'ascolto... Uh, L'ascolto relazionale, cioè che non basta essere attivi nell'ascolto, ma nella relazione c'è un, un ambito di azione, c'è un ambito di essere appunto come dire, in collegamento, ma fare qualcosa in questo collegamento. Quindi, se, se la devo sintetizzare in una frase, è eh, avere, eh, sviluppare e nutrire, quindi come se fosse un seme, una piantina. L'intervento di prima si diceva che se c'è spazio qualcosa si sviluppa, altrimenti, se è tutto compresso. Uh, diciamo, è, è difficile sviluppare la, il nostro, la nostra piantina interiore, ecco che la relazione mi permette di migliorarmi, di essere diciamo, uh, come dire, pronto a, e pronta diciamo, nel, nel momento in cui questa cosa qui si estende a tutto l'universo ad abbracciare il cambiamento. Dottoressa Montemagno, anche da parte sua un consiglio, magari... Non solo, è eh, sulla base dei risultati che uno ottiene, sì. no? Bene, io ho questo tipo di profilazione e adesso che cosa posso fare in più? Allora, se guardiamo la profilazione, sicuramente è quello di avere il coraggio di ammettere che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo ed è una cosa veramente rara. Quindi, sulla base, sulla scorta della profilazione, mi sento di dire dobbiamo avere il coraggio. Eh, di, di ammettere che c'è qualcosa che manca nelle nostre organizzazioni. Non è una questione personale, è una questione semplicemente di tempi. Stiamo vivendo un cambiamento continuo e mentre ne parliamo, là fuori qualcosa sta già cambiando. Quindi eh, dobbiamo prenderlo come un dato della nostra realtà, del nostro tempo e interpretarlo. Quindi coraggio e dall'altra poi eh, avviare dei piloti. Uh, avviare dei progetti in cui creare dei campi di allenamento che significa anche capire qual è la ricetta che più fa per la nostra organizzazione io dico sempre non esiste una formula perfetta altrimenti insomma, saremo lì a ricercarla e a, a, a, ad attirare investitori su questa formula non è così quindi sulla scorta della, della profilazione mi sento di dare questo consiglio Invece a livello personale più che un consiglio tendo a condividere un proposito, che è quello di sentirsi parte di un ecosistema. Eh, tutti noi abbiamo un ecosistema di partecipazione e un ecosistema di eh, appartenenza. Allora eh, se tutti i giorni ci ricordassimo di più di essere parte di questo ecosistema, allora potremmo essere più presenti, più presenti a noi stessi e più presenti all'interno delle organizzazioni. Allora sì che lì riusciremmo a, a rilasciare quella, quella capacità, a rilasciare quel contributo di cui abbiamo bisogno. Come Federica la penso anch'io, abbiamo un gran bisogno di crescere come, come paese, come sistema, abbiamo bisogno di crescere per far sì veramente che quella che viene considerata la culla del diritto diventi la culla della democrazia compiuta. Senza conoscenza, senza consapevolezza non andiamo da nessuna parte. Federica. Io costruisco su questi due interventi dicendo che secondo me, ehm, che poi la, la nostra missione, noi siamo una start-up di un anno di vita, quindi considerate che la vita delle founder è molto, diciamo, fa molto il DNA, eh, di, di quello che ha Quintalenzo oggi ho fatto un TEDx su, sul concetto di zoom out e credo che Partendo uh, dal, dal contesto, dalle situazioni, dalle priorità, ci sia uh, spesso la fatica di guardare da fuori la situazione, vedere i dati e prendere davvero una decisione, no? E ci sono diversi modi per hackerare, no? scusate sono le mie parole, <ride> per hackerare questo sistema, sicuramente fare dei piloti è un ottimo, è un ottimo modo, ma anche allenarsi a... Appunto, guardare da un punto di vista diverso la situazione. Quello che noi abbiamo provato a mettere a terra è stato proprio un modo di fare zoom out in modo più, più automatico partendo da quello che Kahneman ci ha insegnato. No? Noi siamo, eh, abbiamo un sistema 1, un sistema 2, abbiamo degli incentivi e dei disincentivi oggi, essere più in controllo eh, di dove viviamo, chi siamo, cosa vediamo su, su Instagram e cosa scrolliamo e eh, più capaci di dare una direzione alle nostre scelte professionali è la base, cioè come alimentiamo le nostre conoscenze, il nostro cervello come alimentiamo le nostre persone al lavoro quali sono i processi che costruiamo per fare questo è fondamentale quindi questa tecnica di guardare da fuori la situazione fermarsi un momento in più consapevoli del fatto che sia molto faticoso è secondo me un buon consiglio benissimo ce li siamo segnati eh, tutti e tre così arricchiamo anche il, i consigli e gli input che ci possono servire poi per la nostra vita professionale un ultimo commento da parte vostra eh, su una frase che io ho trovato molto interessante, l'ha pronunciata eh, un, uno scienziato americano proprio eh, sull'intelligenza artificiale e la battaglia futura che, che ci aspetta. Ha detto eh, che il, la vera guerra, la vera battaglia, la vera sfida del futuro non sarà tra uomo e macchina, ma, ma tra chi sa usare le macchine e chi no. Ecco, un ultimo commento a partire naturalmente da Carlo Rinaldi open to meraviglia. Eh. Allora, dico questo perché mi ha stupito molto eh, una vignetta a proposito di questo, che magari anche voi avete intercettato, dove si vedono le, gli esseri umani che sono in burnout nei telefoni e, e le macchine che disegnano i fiorellini colorati. Non so se l'avete presente, se no poi dopo insomma, proviamo a recuperarla. Eh, questa immagine in qualche modo sta descrivendo una realtà, cioè, nel senso che eh, OpenAI, azienda diciamo, che appunto ha lanciato questo prompt GPT, GPT e altre cose diciamo, a livello di large language model, in qualche modo secondo me ha fatto, ha fatto una, succedere una cosa, una scintilla, ha reso mainstream un tema che era per gli addetti ai lavori, eh, io nel 2005 ho fatto una pubblicazione sul tema del riconoscimento delle emozioni da le, eh, dal segnale vocale, quindi stiamo parlando di boh, vent'anni fa, le retine orali erano un fatto, ma erano di nicchia. Io sono ingegnere, nell'ingegneria si parlava solo di questo. Ecco, è, è bellissima la frase che hai detto, è bellissima l'immagine che abbiamo, oggi non ci sono più scuse per non provare per non conoscere, provare e anche sbagliare. Quando dicevo prima il talento è mobile, eh, voglio dire questo, cioè, secondo me non è nemmeno sbagliato in sé eh, che qualcuno insomma, in un'azienda si muova, eh, no? si guardi eh, alla finestra, si affacci a, a nuove opportunità, costruisca un'azienda come abbiamo visto eh, oggi. Perché? Perché le, diciamo, il digitale in questo senso ha creato proprio eh, come dire, un filo rosso continuo con quella che è la conoscenza. Dico una banalità, tutto sta appunto nel come la si usa poi, ma se non la si prova non possiamo dire come la si usa. Quindi eh, dico un altro consiglio, provare sempre, cioè esce qualcosa, provare, provare, provare per conoscere. Midjourney ci permette di costruire immagini, eccetera, provarlo. E anche lì fare la tara, perché l'essere umano riesce a fare questo, riesce ad avere quell'intelligenza come dire, relazionale, come dicevo prima, che in qualche modo riesce a discernere se si fa le giuste domande. Benissimo, un flash anche da parte di Francesca e di Federica al rapporto uomo-macchina nel futuro diventerà il tema centrale. Secondo me dovremmo far diventare centrale il tema sull'umanità aumentata, non dell'intelligenza artificiale, non delle realtà aumentate. Dobbiamo mettere al centro ciò che, che, che ci caratterizza, il pensare, generare idee, immaginare. Eh, non ci sarà mai nessuna macchina, per quanto evoluta, che possa sostituire queste funzioni. Quindi dobbiamo ripensare quello che è il nostro ruolo e... Come vogliamo utilizzare tutta questa tecnologia disponibile? Ne abbiamo veramente di ogni tipo, e abbiamo l'imbarazzo della scelta e, e probabilmente tra qualche anno aumenterà ulteriormente. Quindi dobbiamo in realtà concentrarci su ciò che noi esseri umani vogliamo, vogliamo essere rispetto a tutta questa tecnologia. Federica? Allora sarà molto impopolare, io credo che a un certo punto potremmo trovarci a chiederci no, non dobbiamo più lavorare per produrre, cosa facciamo? Perché secondo me questa wave di cioè, GPT, GPT-4 sta... Cioè nessuno al mondo, tantomeno in Silicon Valley, dove non so se avete avuto modo di leggere un po' di, di articoli su New York Times e così via... Uh, ha davvero la visione di cosa sarà questa ondata tecnologica. Uh, in quest'ottica, secondo me, c'è un tema di come possiamo costruire una conoscenza collettiva, tecnica e uh, umana attorno a questa grandissima, immensa rivoluzione. Ehm, perché oggi qui se ne è parlato penso adesso per la prima volta di, di ChatGPT. Cioè, io non so quanti di voi abbiano, abbiano usato OpenAI per provare a disegnare con, con wall un'immagine eh, o abbiano chiesto eh, qualcosa diciamo direttamente alla fonte è una rivoluzione eh, straordinaria non è detto, non è scontato che sia eh, così positiva per renderla positiva c'è bisogno della consapevolezza e della conoscenza di ognuno di noi. Eh, di nuovo eh, sarà molto faticoso fare questo, questo cambiamento e abbracciare questa, questa rivoluzione facendo in modo che possa essere un plus, possa aiutarci a vivere vite migliori, più sane, più sostenibili, eh, piuttosto che insomma... Eh, mh, darci situazioni più faticose soprattutto per la grande diciamo la, la grande popolazione cioè per il 95% delle persone che oggi non sono qui a ragionare come noi con la fortuna di avere questo tempo di ragionare su queste tematiche ma magari la, la, insomma, la, la assorbiranno da, da decisioni che possiamo prendere noi quindi secondo me trovarci, ragionare su questi temi e provare la tecnologia sono cose necessarie oggi Certo, e ritorniamo direi al tema dell'armonia, armonia tra fattore umano e tecnologico, l'abbiamo aperta, ecco questa tavola rotonda con questa parola direi che è anche forse il termine più adatto per chiuderla. Io ringrazio gli speaker di questa tavola rotonda, Francesca Maria Montemagno, founder e CEO di Smartiv, Carlo Rinaldi, CMO di Glicon e Federica Pasini, CEO e co-founder di Hacking Talents, Società Benefit. Grazie davvero per essere stati con noi. Thank <music> you.